I sogni non sono nuvole, il libro di Andreas Müller, trama e prezzo. Libro di Andreas Müller, I sogni non sono nuvole, trama e prezzo. Il libro di Andrea Müller I sogni non sono nuvole è già un successo per i fan di Amici. Il ballerino ha condiviso la foto della prima copia con tutto il pubblico che lo segue, attraverso Instagram. Sin da subito, Andrea si è mostrato orgoglioso del suo nuovo progetto. Ma soprattutto, il Mueller ha ammesso di aver vissuto unesperienza straordinaria con questa pubblicazione. Il libro parla della sua vita. Molti lo definiscono emozionante. Sicuramente, diversi giovani potranno prendere ispirazione dalla storia di Andreas. Il ballerino ha lottato contro tutto e tutti pur di raggiungere il suo più grande sogno. Ha preso parte due volte al talent di Amici, proprio per arrivare sino al suo traguardo. Portando a casa la vittoria. Ora finalmente, il ballerino racconta tutto ciò che ha vissuto nella sua vita. I ragazzi si rispecchiano molto nella sua storia e questo è dato molto importante, poiché il Müller dimostra di essere un grande esempio per loro. Il libro di Andreas è venduto al prezzo di 16,90 euro. Ora è possibile trovarlo al costo di 14,37 euro online, sui siti di Amazon e I sogni non sono nuvole, la trama del libro di Andreas Müller. La trama dei sogni non sono nuvole parla della storia di Andreas. La sua adolescenza, le vittorie ma anche le sconfitte e tutti gli obiettivi che ha voluto raggiungere. Un racconto, scritto proprio per avvicinarsi ai giovani, per portarli a capire limportanza dei traguardi che vengono raggiunti. Il mio lato sognatore a volte prende il sopravvento e mi spinge a fantasticare nei momenti più impensabili. È così fin da quando ero bambino e faccio di tutto per non smettere. Questa è la frase che rappresenta il libro di Andreas. La trama gira intorno all'intera vita del ballerino. Vincitore di Amici 2017. A scuola ha pochi amici e a casa la vita non è facile. Infatti, sono tante le preoccupazioni che deve affrontare il piccolo Müller. Ed ecco che arriva il suo primo incontro con la danza, a soli 15 anni. In questo momento scopre la passione che gli salverà la vita. Libro di Andreas Müller, il ballerino parla della sua solitudine, ma anche dell'amicizia con Ricky. Andreas, nel suo libro, parla della sua solitudine adolescenziale, ma anche delle gioie. Viene anche trattato l'argomento sul suo rapporto con il fratello Daniel. Ogni particolare viene raccontato, anche gli sbandamenti e tutte le tappe percorse prima di approdare nel programma di Maria De Filippi. Non manca anche la parte dedicata al suo compagno di avventura, Riccardo Marcuzzo, con cui è nata una profonda amicizia. Attraverso dei commenti, Ricchi ha fatto notare di essere un grande sostenitore del libro scritto dall'amico.